Ci sono giorni in cui la vita ti sembra dura e non ce la fai più Anche i tuoi amici, quelli più cari, ti hanno lasciato da solo coi tuoi guai Cerchi un appiglio, la via d'uscita, provi e riprovi ma non riesci mai e sei deluso, triste nel cuore, perché non sai come ne uscirai. Ma sai, c'è un amico che non ti tradisce. morto in croce la vita ha dato per dare vita a te ha perdonato il mio peccato e adesso lui perdona anche te che cosa aspetti dai tuo cuore a lui che è morto per i peccati tuoi tutti i tuoi pesi lui porterà serenità Yeah. Amore